Ambrogio Renzetti si distingue tra i pittori a lui contemporanei, i senesi e più generalmente italiani per la sua straordinaria capacità inventiva, una creatività, quella di Ambrogio Renzetti che investe a un tempo gli aspetti delle tipologie, dello stile e forse soprattutto delle iconografie. Ambrogio infatti fu capace di dare vita a delle soluzioni iconografiche davvero fuori dai canoni più consolidati, ma non si trattava mai di giochi intellettualistici gratuiti e autoreferenziali. Queste ricerche iconografiche di Ambrogio erano sempre orientate dalla volontà di amplificare la pregnanza l'efficacia comunicativa delle sue opere e di caricarle di nuovi e più profondi significati. Un caso veramente interessante di questo, insomma, esemplificativo di questo sperimentalismo iconografico di Ambrogio ci viene offerto dal ciclo di affreschi eh, realizzato dal pittore intorno alla metà degli anni 30 del 300 nella cappella annessa alla chiesa rotonda di san galgano sul monte siepi questa collina che eh, si erge accanto alla piana dove sorge la famosa abbazia scoperchiata di di San Galgano. Ebbene sulla parete di fondo di questa cappella Ambrogio raffigurò un'annunciata talmente sconvolgente da essere ritenuta fin troppo ardita anche dai suoi contemporanei: al punto che la figurazione fu oggetto, e qui veniamo al centro del nostro interesse, di un intervento censurante. Ambrogio aveva immaginato in origine un'annunciata talmente sopraffatta dalla portata del messaggio del messo divino di Gabriele da casciarsi a terra e da cercare eh, il sostegno di una colonna. Questa soluzione così originale noi la possiamo ancora visualizzare grazie alla sinopia, ovvero al tracciato preparatorio dell'affresco che è stato riportato alla luce con lo strappo della superficie dipinta e che ci permette poi davvero di eh, osservare questa minuta indagine eh, degli affetti, questa recitazione del, del pathos davvero eh, senza, eh, senza paralleli che Ambrogio aveva saputo eh, rappresentare. E, e diciamo che questa scelta si inserisce poi in una volontà di rappresentare la storia sacra in una chiave più umana fatta di sentimenti più comprensibili per il pubblico eh, contemporaneo ma senza poi allontanarsi dall'alveo dell'ortodossia perché questa idea della reazione eh, di paura eh, della Vergine trova un presupposto testuale, un fondamento diciamo così dottrinario nei Vangeli canonici, in particolare nel Vangelo di Luca in cui si parla espressamente della conturbatio virginis, cioè proprio del, del timore, della, del turbamento della Vergine dinanzi All'annuncio. Eppure i cistercensi di San Galgano, a cui verosimilmente spetta la commissione di questo ciclo pittorico, non dovettero apprezzare la soluzione così originale immaginata da Ambrogio. E probabilmente poco tempo dopo l'esecuzione dell'affresco, l'originale lo, redazione fu coperta da un secondo pittore che trasformò l'annunciata spaventata in una vergine accetta, cioè una vergine che incrociando ehm, serenamente le braccia al petto si mostra come dire, eh, accogliente, diciamo accoglie ecco, il, ehm, il messaggio di, eh, di, di Gabriele e si fa quindi eh, serenamente appunto vaso dell'incarnazione. Dell da un lato, dunque, la modifica fu volta a semplificare evidentemente questa immagine così anticonvenzionale che Ambrogio aveva proposta, nel, proposto, nel segno quindi di una maggiore chiarezza visiva, ma forse c'è anche una ragione più profonda eh, per questa modifica, una ragione per così dire dottrinaria, perché agli occhi dei cistercensi di San Galgano evidentemente questa immagine di Maria così appunto turbata dall'annuncio doveva apparire confliggente con eh, la visione della Vergine Annunciata che invece emerge dagli scritti di colui che viene di solito additato come... Il fondatore dei Cistercensi, Bernardo di Chiaravalle, che in più occasioni appunto aveva sottolineato il fermo proposito, l'irrevocabile decisione della Vergine che al suo incontro con Gabriele, conscia appunto del suo alto ruolo, ascoltò e credette, vide e comprese. Quindi non solo una semplificazione ma un vero e proprio adeguamento eh, dottrinario eh, nel segno appunto della dottrina mariologica di eh, Bernardo di Chiaravalle.